Prima di lasciare la parola do qualche eh, notizia diciamo, anche sulla carriera prestigiosa del professor Luisi. Allora è un chimico formatosi sì, alla scuola eh, normale di Pisa, alla, ha avuto prestigiose collaborazioni in tutto il mondo, con eh, diciamo, chimici ovviamente dagli Stati Uniti fino a Leningrado. Nel 1985 ha fondato la Settimana Internazionale di Cortona, dedita all'integrazione tra gli studi scientifici e gli studi umanistici. Si interessa di evoluzione prebiotica e meccanismi di formazione delle prime strutture vitali. È docente dal 1970 all'Istituto Federale di Tecnologia di Zurigo, una delle strutture accademiche più importanti del mondo dal punto di vista tecnologico e ha attualmente collaborazioni anche per corsi di biologia con l'Università degli Studi Roma 3 e dal 2015 ha iniziato a scrivere mensilmente sulla rivista Wall Street International. Grazie molte per la sua presenza, le lascio lo spazio e buona conferenza a tutti. Mm, grazie. Eh, il mio compito è quello di raccontarvi qualcosa sul, sulla visione sistemica eh. La ragione di questo mio invito per lo più risale a questo libro che ho avuto l'avventura, l'onore di scrivere con Frigio Capra qualche anno fa, libro che così ha avuto un certo, una certa diffusione, libro scritto a quattro mani e che ha l'ambizione di raccontare cosa sia questo questa visione sistemica de della vita, appunto indirizzandosi a tutti i vari aspetti della vita, alla vita biologica, alla vita sociale, la vita politica, la vita economica. E nel, in questa mia presentazione. Il momento di pubblicità. questa è la versione, è anche in italiano. Eh? Questa è la versione italiana fatta a tempo di record da Avoca e eh, in questa mia presentazione, per capire cosa sia il um, pensiero sistemico, è bene forse partire dal paradigma che ha accompagnato i nostri secoli prima di questo. Questo era Go. Pronto? Se, se lo tiene non così, ma così. Lo tengo così, ok, vediamo qua. Allora, stavo ricordando il vecchio Cartesio, che l'uomo ha ragione o no, che ha dominato col suo pensiero gli ultimi secoli della nostra eh, filosofia e conoscenza, con, uh, vi ricordate questa vecchia storia della divisione tra Reg Cogitans e Rex-Estensa e con, uh, in questo periodo in cui uh, sembrava che tutto quello che avvenisse nel mondo uh, esterno potesse essere spiegato sulla base della fisica di questo gigante della... Uh, e eh, della filosofia eh, Isaac Newton, l'uomo che ebbe questa così, importante eh, illuminazione che la caduta di un grave corrispondesse dal, dal punto di vista delle leggi della fisica addirittura al movimento degli astri nel cielo. Questa visione meccanistica si chiama meccanista proprio perché eh, per quanto riguarda la vita, per esempio, si diceva che la vita non era altro che un meccanismo composto da parti eh, e ehm, per studiare i sistemi cosiddetti complessi, cioè formati da più parti che venivano eh, a, in, a interagire tra di loro... Um. No, no. non riesco devo trovare il, la mia posizione che non è né quella di seduto ecco eh, vediamo un po' eh. scusatemi devo trovare ecco c'era per esempio questa procedura analitica per cui, dato un sistema complesso, diciamo un organismo, quello che si faceva, data una farfalla, si tagliavano le, eh, le ali della farfalla, si tagliavano le zampette della farfalla, si studiava questa parte da sola, in tutti i modi, con l'idea poi che la farfalla, la conoscenza della farfalla, fosse semplicemente data dalla somma delle conoscenze delle varie parti. E questo tipo di procedura, e col, anche sulla base della filosofia di Newton, ha dato tutta una serie di risultati positivi anche all'economia all e ha veramente regnato per oltre due secoli, fino però a portarci anche a questa famosa dicotomia tra che è la cosa centrale di questa filosofia cartesiana, questa dicotomia, questo divorzio tra eh, le cose materiali e le cose della coscienza, le cose dello spirito. Quindi eh, si vive con questo, questa visione meccanistica in questa dualità, tra la scienza come lo studio della realtà obiettiva, qualcosa che è al di là, io scienziato osservo quello che succede e questa è la scienza, ma questo non mi dice nulla di quello che succede dentro di me, dentro la mia anima, dentro il mio spirito. E con questa dualità si è andati avanti ed è ancora una dualità che ci interessa, vedremo come. Però questo pensiero meccanista eh, cominciò ad andare in crisi con gli inizi dell'altro secolo, che vide eh, una fioritura di persone straordinarie come John von Neumann fino a Betheson, fino a Heinz von Förster, Alan Turing, Norbert Wiener, persone che, badate bene, lavoravano anche indipendentemente l'una dall'altra che però eh, per una strana coincidenza, quella che si chiama appunto evoluzione eh, connettiva, eh, arrivarono più o meno a, con, a concetti di eh, rottura con il mondo meccanista, introducendo cose come l'auto-organizzazione, complessità e appunto il nostro system thinking di cui ora parleremo, parlavano di proprietà emergenti, cosa sono, lo vedremo, proprietà collettive, di non linearità. E ecco che una prima domanda che eh, si può fare al mondo meccanista, vedete una farfalla, questa farfalla in effetti è composta da cose diverse, ci sono le ali che sono materiale di tipo seta, poi c'è questa cartilagine, il corpo, antenne che sono proteine dure, eh, ci sono gli occhietti, tante parti. Sì, ecco la domanda che mette in crisi il, il pensiero meccanista, ma come fanno tutte queste parti a sapere che appartengono alla stessa entità? Perché questa cosa si muove come se fosse un tutt'uno e allora se io studio questa ala da sola e eh, magari trovo tutti i componenti chimici e anche tutte le strutture eh, interne eh, è chiaro che questo non mi potrà mai dire niente sull'entità del tutto che è una cosa che vola e che vive e per farvi un discorso ancora più concreto su questo andiamo a vedere qualcosa che noi tutti conosciamo, per esempio il nostro corpo veramente è un sistema complesso formato da tante parti eh, e questa figurina che vi ho fatto rappresenta gli organi, eh, tutte le mie slide sono in inglese per quello chiedo scusa ma credo siano abbastanza chiare vedete eh, um, da, da, da reni a polmoni, alle arterie, e tutti questi organi sono collegati tra loro da frecce, le quali frecce non sono dovute alla fantasia dell'artista che mi ha fatto questa figurina, ma rappresentano realtà fisiologiche: nel senso che l'intestino non può fare il suo comodo senza considerare quello che succede nello stomaco e il cuore non può battere quante colpi al minuto vuole senza considerare lo stato e la situazione di tutti gli altri organi tutti gli organi sono collegati l'uno con tutti gli altri e è la situazione che si ha in una orchestra in cui tutti i suonatori devono essere in, in modo tale che ognuno sente e rispetta quello che tutti gli altri suonatori fanno. L'armonia viene fuori solo dalla interazione positiva e attenta di uno con tutti gli altri. E eh, questo discorso di un sistema in cui le parti sono collegate l'una con l'altra in modo tale che nessuna di queste ha una sua eh, autonomia propria sì, potete tirar fuori il fegato ma questo fegato che guardate come elemento da solo non vi dirà mai niente sulla vita dell'intero organismo e poi può anche succedere vedete che col tempo alcuni di questi legami si rompano la vecchiaia, la, la malattia, fino ad arrivare a un punto che noi chiamiamo morte, in cui tutti gli organi sono ancora lì, magari per qualche minuto, qualche ora, magari qualche giorno, ma non collaborano più l'uno con l'altro. La morte è una situazione di frammentazione, mentre... La vita è una situazione di integrazione delle varie parti. Infatti una delle domande che ponevo ai miei studenti è dice guarda qui c'è un cavallo vivo e, e scalpitante, qui ce n'è uno morto adesso. Il cavallo morto ha tutto il sangue, tutte le proteine, tutto il DNA, tutti gli ormoni, di quello vivo ma allora se quello ha tutto perché lo chiami morto? e lo studente intelligente immediatamente dice signor professore questo è il cavallo morto, sì c'ha tutto ma le varie parti non collaborano più l'una con l'altra non è più un sistema ma è un uh, frammentazione dove le parti non parlano l'uno con l'altra, mentre questo è il cavallo vivente. E questo è vero un po' per tutto, questo può essere il nostro, il nostro corpo con i vari, ma può essere qualsiasi cosa, può essere il mercato comune, per esempio, dove le varie nazioni formano un mercato comune quando collaborano, integrano, scambiano merci, eh, cultura, eh, uomini l'uno con l'altro e ovviamente poi magari c'è anche qualche qualcuno che tenta un Brexit e, ma eh, questi, questo rappresenta per esempio anche un ospedale dove c'è il capo eh, reparto che devono collaborare con gli eh, infermieri, e questi devono collaborare con quelli che fanno analisi, addirittura con, eh, con quelli che lavano le stanze dei pazienti, con eh, la portineria e c'è un ospedale che funziona solo quando tutte queste funzioni sono in qualche modo in contatto in armonia l'uno con l'altro. Quindi in un certo senso questo discorso sistemico è una cosa molto banale, non è una invenzione, è qualcosa che esiste già da tempo in strutture che funzionano e eh, quelle che funzionano sono appunto caratterizzate da questa vicendevole, da questa mutua interazione. Ecco, qui ci si parla di morte e qui sarebbe eh, opportuno, ma non abbiamo tempo, in, cominciare un discorso abbastanza complesso sulla relazione tra morte e vita. Eh, io come eh, insomma, scienziato che appartengo al life science ho avuto molti colloqui con... Eh, anche sacerdoti, e sul discorso cos'è la vita, abbiamo sempre trovato un tipo di accordo. Sulla questione invece cos'è la morte, quando uno scienziato parla con un sacerdote, eh, sia eh, cristiano sia buddista, ecco c'è veramente un gap. Il, il religioso non accetta quello che accetta la scienza, che con la morte l'individuo scompare e restano solo molecole, atomi, che poi si ricombinano tra di loro per formare altre forme, ma con la morte l'essenza del, del, del vivente, l'individualità, sparisce. C'è l'anima, c'è la reincarnazione, su questo tra scienza e religione probabilmente non si troverà mai un accordo. Ecco, questo discorso del, del, delle parti che interagiscono ha uh, in questa letteratura anche dei concetti complementari, in certo qual modo uh, overlapping, e uno di questi, molto bello, eh, è il concetto di emergenza, il concetto di proprietà emergenti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando c'è un sistema e ci sono delle parti che eh, interagiscono tra loro, può succedere, non deve succedere sempre, ma può succedere che questa interazione delle parti crea qualcosa di nuovo. Nuovo nel senso che questa cosa nuova non è presente in nessuna delle parti componenti. È un discorso semplice e vecchio. Il, eh, la formazione di una complessità più alta che porta proprietà nuove che non sono presenti nei componenti. È il famoso discorso l'intero è più della somma delle parti eh, di sapore new age ma anche di sapore di buonsenso perché non è una cosa strana I, la storia della filosofia sull'emergentismo comincia molto presto uh -huh. addirittura alla metà del XIX secolo con i cosiddetti emergentisti bri eh, britannici eh, e poi va fino a giorni d'oggi, Do, eh, e i, libretti, questi è il famoso esempio portato nel 1844 dai emergentisti britannici, dicevano, si era agli inizi della scoperta della chimica, dice guardate, quando si forma acqua da idrogeno e da ossigeno, L'acqua come liquido trasparente che bolle a 100 gradi, solidifica a 0 gradi, ha un indice di rifrazione. Queste sono tutte proprietà che non trovate né nell'idrogeno né nell'ossigeno. Quindi sono tutte proprietà nuove che derivano dalla interazione dell'ossigeno con l'idrogeno. Queste due parti a noi oggi ovviamente questo discorso eh, sembra così banale perché qualsiasi composto chimico formato da carbone, idrogeno tutto quello che volete ovviamente un composto chimico formato da più atomi ha sempre proprietà che non sono presenti negli atomi stessi ma a quei tempi la cosa fece un certo scalpore fu discussa a lungo e poi si videro esempi anche nella semplice geometria dice tu prendi delle linee, beh io queste linee le chiudo e faccio qualcosa di qualitativamente nuovo, faccio una superficie che ovviamente non è presente nelle linee, poi dice prendo quattro di queste superfici, le chiudo e trovo un concetto nuovo, quello del volume. Ecco che le proprietà emergenti si, si aumentano in, in qualità ma la chimica poi è tutta piena, prendete il, il sapone quando vi eh, lavate le mani la mattina, sono cosiddetti surfattanti, sono, i quali non appena li mettete in acqua formano micelle, e le quali micelle so, hanno una parte oleosa, queste catene idrocarburiche, queste teste polari, e, e questo è quello che aspira lo sporco dalle vostre mani vabbè, comunque si forma un compartimento proprietà nuove che ovviamente non, lo sono, non sono presenti nelle molecole di sapone e molti altri esempi vi do un esempio estremo nel caso delle proteine che trasportano ossigeno la mioglobina che è una proteina che se ne sta ferma nei tessuti, pigra, sta lì buona buona, e la hemoglobina che invece è una grande lavoratrice, se ne va a giro per l'altere e le vene, eh, ha quattro siti di legame di ossigeno, questi qua, e eh, è formata da quattro catene del tutto simili a quella della mioglobina, però queste quattro catene. Sono lì e allora interagiscono fra di loro. E guardate cosa succede. Che quando studiate l'effetto della pressione sul percento di acquisizione di ossigeno nella mioglobina, catena singola, emoglobina a quattro catene, qui dove c'è l'alta pressione nel, um, nei polmoni, ovviamente entrambe sono circa 100% cariche, poi la mioglobina ha un andamento normale, l'emoglobina, dove ci sono quattro catene che collaborano tra di loro, ha un andamento sigmoide, così che quando si arriva nei tessuti, l'emoglobina perde interesse per l'ossigeno, vedete, c'è un po', e il quale ossigeno allora va sulla mioglobina, lo scambio, cioè la respirazione, per cui l'ossigeno va dalla emoglobina alla mioglobina e questo è dovuto semplicemente, non semplicemente, complessamente, ma al fatto che queste quattro catene parlano tra di loro in modo tale che il legame dell'ossigeno non è più un semplice legarsi a un sito ma legandosi modifica le proprietà del, della macromolecola in modo da farla assumere un andamento sigmoide che è la base della nostra respirazione e si potrebbe andare avanti con queste cose sul, in biochimica delle cose che interagiscono fra di loro formando proprietà nuove eh, i muscoli per esempio o il DNA che è l'esempio più magnifico con queste catene capaci di eh, riprodursi o appunto mettete un, un, un acido nucleico dentro un astuccio proteico formate un virus e il virus ha proprietà virali quando le due cose sono insieme se prendete solo l'acido nucleico solo la proteina non c'è attività virale solo quando si mettono insieme, viene qualcosa di nuovo che si chiama appunto infezione. E poi naturalmente l'esempio più magnifico delle proprietà emergenti è la vita stessa. Eh, se prendete una cellula che è l'elemento più semplice di vita, un batterio per esempio, Ecco, nel batterio trovate acido nucleico, proteine, zuccheri, eh, saponi, ormoni, varie molecole. Nessuna di queste, queste prese in isolamento da sola, è vivente. Mettete tutte queste cose insieme in una particolare concentrazione e. Eh, di salinità eccetera, avete qualcosa di nuovo che si chiama vita il che non è una cosa banale e si potrebbe anche parlare molto a lungo e criticamente di questo tipo di emergenza ma questo è quello che si vede eh, l'emergenza ha un compagno Uh, opponente che si chiama riduzionismo e che nella letteratura viene spesso opposto all'emergenza nel senso che l'emergenza ha a che fare con le proprietà uh, che derivano dall'insieme dell'interazione mentre quando si parla di riduzionismo si guarda al singolo elemento e per esempio... La forma più estrema di riduzionismo di Ayala, ma anche di Francis Crick, di eh, Feynman e di molti altri, è che quello che abbiamo noi sono solo atomi e molecole. Non c'è niente eh, che, che non sia atomi e molecole, il che io, come ovviamente, rifiuto, ma lo rifiuto in questo senso, e questo è un punto interessante, che eh, si può essere riduzionisti e emergentisti al tempo stesso, in questo modo, che sì, io esamino me stesso, faccio un'analisi chimica, trovo solo atomi dentro di me, non trovo altro. Mm -hmm. Però, eh, questi atomi non potranno mai essere in grado di spiegare le proprietà di questo coso, e cioè tutto quello che ha a che fare con proprietà, qualità, eh, quindi sentimenti, intelletti, cognizioni, non può essere spiegato sulla base di atomi. Quindi, data una certa realtà vivente, si può accettare la visione riduzionista a, dal punto di vista di struttura dal punto di vista analitico non si può accettarla dal punto di vista che tale visione atomica possa spiegare le qualità ci vuole qualcosa in più e questo qualcosa in più è dato appunto dall'emergenza, dal fatto che quando le cose si mettono vicine saltano fuori qualità nuove che sono via via sempre più complesse, più le parti eh, eh, diventano anche più complesse, fino ad arrivare in qualche modo non ben chiaro e ancora abbastanza misterioso a una qualità che si chiama vita, che è sì composta da atomi e molecole, ma in nessun modo è spiegabile con atomi visti, presi in isolazione. Ci sono varie cose da discutere sulla, sulla emergenza ma si andrebbe troppo probabilmente in dettaglio ma per esempio questo discorso eh, si, può, si possono prevedere le, a priori le proprietà emergenti io prendo due cose le, le, due metalli insieme posso prevedere che viene fuori un semiconduttore no diciamo in genere si accetta in scienza che le proprietà emergenti non possono essere previste a priori sulla base delle proprietà delle parti non interagenti e c'è una lunga diatriba sull'argomento e sono due scuole la emergenza forte per cui è come di principio è impossibile spiegare le proprietà emergenti sulla base, è impossibile spiegare le proprietà dell'acqua sulla base delle proprietà dell'idrogeno e dell'ossigeno. Questa è la scuola forte. La scuola debole ti direbbe, beh, non è che sia proprio impossibile come linea di principio, è che per calcolarmi, per prevedere le proprietà dell'acqua sulla base delle proprietà delle, di idrogeno e ossigeno separati mi ci vorrebbe un computer grande come tutto il mondo e poi forse milioni di anni di... ma in linea di principio ce la farei insomma è una differenza che si stanno ancora, uh, uh, disc stanno ancora discutendo su questo un uh, uh, recente convegno di due anni fa ancora parlavano di questo Qui vi faccio vedere un libro di Francis Crick che come sapete è quello che insieme a Watson e Crick, quelli della doppia elica, il quale, Watson, eh, il quale Crick, british, as ever, negli ultimi anni della sua vita ha, ha lasciato la fredda albione e se n'è andato in California. E in California ha studiato per gli ultimi 20-30 anni della sua vita quella che lui chiamava la uh, scienza dell'anima, di Science of Soul, intendendo con questa parola soul, non molto chiara, ma uh, prevalentemente la coscienza. E in questo libro, scritto nel 1882, uh, The Astonishing Hypothesis, fa questa hypothesis che per lui era astonishing, eh, per molti altri molto banale, secondo la, la quale ipotesi la coscienza, quindi la percezione del sé, la eh, esperienza soggettiva dell'essere, non è altro che eh, una proprietà emergente del cervello quando il cervello ha raggiunto una soglia critica di complessità tale da poter riflettere su se stesso è una definizione che la scienza moderna non accetta completamente ma è una delle, del, delle prime avvisaglie degli studi eh, della coscienza dal punto di vista di biochimico ecco questo discorso qui ehm, Parlando di vita, insomma, dice: Sì, tu hai detto che eh, per esempio la vita è tutta una serie di interazioni mutue di organi, eccetera. Bene, ma questo è vero anche per il mio orologio. Il mio orologio è composto da tanti parti che tante rotelline che interagiscono l'una con l'altra e fanno sì che alla fine il mio orologio funzioni. È vero anche per la mia automobile che è composta da così tante parti e, e poi però l'automobile funziona. Qual è allora la differenza tra una macchina e un sistema vivente? Quello, il tuo omino con tanti organi, non è la stessa cosa. Ecco, questo discorso che fu fatto appunto agli inizi del, del secolo scorso da tutti quei signori di cui vi ho fatto vedere una slide, Bettison, Wiener, eh, Alan Turing, Neumann, eccetera, porta a questa domanda, what is life? Cos'è allora la vita? Com'è che la vita si differenzia nel suo comportamento dal comportamento di un orologio. Eh, vi faccio questo, poi facciamo una piccola pausa. Eh, per capire questo, questa differenza tra l'orologio e eh, la farfalla, eh, vi porto in luce. Il discorso dell'autopoiesi di Maturana e Varela, la cosiddetta Santiago School. Eh, Maturana e Varela erano due eh, cileni che lavoravano, hanno lavorato beh, a lungo in America, in Inghilterra, in tutte le parti del mondo, ma originari erano di Santiago de Cile e la loro scuola si chiama ancora Santiago School. Maturana eh, è ancora vivente, è ancora attivo quasi credo novantenne, a uh, Santiago, uh, Francisco, mio buon amico, è morto dopo un trapianto di fegato una uh, decina di anni fa. Ma ecco, eccolo, in una delle mie cortuna, qui siamo nel 1985. Ecco, loro uh, per, per rispondere alla domanda cos'è la vita, dice. Andiamo a, a andare lì dove la vita ha la sua forma più semplice possibile e questo a livello di microbi unicellulari, microbi che sono una frazione di millimetro, per esempio 50-100 micron, e eh, guardando ad una cellula beh, vi faccio un cartoon, dice... Questa è una cellula in cross-section dove c'è una membrana che ha la funzione di eh, lasciare entrare solo dei nutrienti specifici e eh, rifiutare tutti gli altri e ha la funzione di lasciare andare via dei cataboliti, roba che non serve più, waste. All'interno ci sono tante tante trasformazioni chimiche Zuccheri che vengono bruciati, vitamine che vengano sintetizzate, proteine che vengono idrolizzate e eh, in ognuna delle nostre cellule di fegato in questo momento vanno avanti forse 10.000 ogni secondo trasformazioni chimiche. Sì, ma se è così, se ci sono tutte queste trasformazioni chimiche, com'è allora che se osservo questa cellula al microscopio, questa cellula rimane sempre se stessa. E se prendo una meba sotto il microscopio, dentro la meba ci sono probabilmente 30.000 trasformazioni chimiche al secondo, ma rimane sempre una meba. E in fondo questo è vero anche per una gallina o per un cane, che sono il luogo di milioni di trasformazioni. Ma c'è questa continuità, ma no, non è continuità perché ci sono... Come, come si spiega questo paradosso del vivente? Che, eh, per cui la cellula tiene a mantenere la propria identità, la vediamo, a parte l'invecchiamento, ma insomma nel giro dell'osservazione, a dispetto di questo numero enorme di trasformazioni. Ecco, questo è tutto il segreto della vita dal punto di vista chimico. Una prima risposta banale alla domanda what is life. La cellula è tale per cui mantiene se stessa attraverso un processo di rigenerazione di tutto quello che viene trasformato. Cioè lo zucchero viene bruciato? Sì. Ma la cellula se lo rifà, la mia emoglobina dura solo due o tre giorni, viene distrutta, ma viene rifatta dal di dentro. Io mi faccio la barba ogni mattina e questa barba rinasce ogni mattina. E non so se, se, lo, se lo sapete, ma le vostre cellule, tutte tranne 5 6 tipi, vivono solo due o tre mesi e poi vengono distrutte, sì, ma vengono rifatte dall'interno del corpo. Ecco, la vita è una, una fabbrica che rifà se stessa dal di dentro, ovviamente a spese di energia e nutrienti che vengono dall'esterno, ma questa, questo paradosso dell'essere sempre se stessa a dispetto di tutti questi processi di trasformazione è dovuta al fatto che la cellula si rifà sempre di nuovo e quello che è vero per un microbo è vero per la gallina, per il cane per l'uomo la vita quindi come fabbrica regenerativa di se stessa questo è una rigenerazione dall'interno delle sostanze chimiche, non ha niente a che fare con la duplicazione cellulare eccetera e quello che la scuola di Santiago dice è che si tratta di un automantenimento dall'interno dovuto a una rete di interazioni, rete di interazioni definiti dal sistema stesso, quindi è il sistema che è costruito in modo tale da rigenerare tutto quello che sparisce e quindi è un sistema ciclico per cui lui il sistema rimane sempre se stesso grazie a energia e cibo dall'esterno ma uh, c'è questa costanza della uh, struttura dicono Maturano e Varela i sistemi viventi trasformano inside uh, dentro se stessi la materia come? in tal modo che il loro prodotto cos'è il loro prodotto? È l'organizzazione stessa. E più, dice che la cellula vivente è definita dalla sua organizzazione e quindi, ecco la visione sistemica, e quindi deve essere vista in termini di interazione di tutte le sue parti e non in termini delle proprietà di ciascun componente. Perché se prendi il DNA da solo o le proteine da sole, o gli zuccheri da sole, questi non ti dicono nulla quando isolati su quello che è la vita. Uh, avete domande fino a qui? Uh. Sì, prego. sì? No, due cose. Uno innanzitutto il discorso appunto vita, come il DNA comunque è un progetto diciamo che in sé dovrebbe contenere l'insieme del progetto e di organizzazione della materia, eccetera, come eccetera. No, sì, certo, certo. è un progetto. Dai, cellula, c è. C è. Eh, nel mondo ma tutto il dna è formato costruito da cellule viventi il dna da solo lo metti in una eh, non fa assolutamente nulla eh. ecco, un'altra cosa è una è il discorso il, il discorso di, eh, diciamo, della retroazione positiva e negativa come entra in tutto questo come elemento di organizzazione e disorganizzazione cioè, i sistemi non lineari cioè praticamente poi teoria della catastrofe, teoria del caos eccetera, come elementi di discontinuità e mutano le regole del sistema, cioè come entrano in, questa, in questo tipo di discorso? Diciamo, uh, diciamo l'autopoiesi si riferisce alla domanda cos'è la vita? e eh, risponde a questa domanda analizzando il comportamento della cellula vivente e questi discorsi di retroazione eccetera sono in fondo eh, dettagli rispetto a questa domanda principale. Eh, Maturana e Varela parlano a lungo di, di questo, eh, se eh, tu prendi il loro libro che è stato un grande best seller di il, um, eh, il, come si chiama il loro libro come? no, quello dopo ma quello prima proprio è l'albero della, bravissima l'albero della conoscenza che è stato tradotto in credo 30 lingue ed è scritto in modo molto lì ci sono delle pagine interessanti su quello che Dici tu, ma alla fine del discorso del uh, what is life, cos'è la vita, perché sono un po' uh, addentellati, insomma, importanti, ma non, non fondamentali per rispondere alla domanda cos'è cos la vita. Insomma. genetica è importantissima che tutta la parte è biologica, però per esempio la teoria delle catastrofi è una teoria di un matematico e quindi proviene da un altro tipo di campo o la teoria del caos, eh, i sistemi biologici sono caos organizzato, quindi la teoria del caos osserva il caos organizzato, deterministico e il caos invece disorganizzato, quindi si applica diciamo così, ad altri campi. Sono tanti, infatti se uno va su Wikipedia trova e questo, questo, questo, questo. L'introduzione che abbiamo fatto era proprio quella di creare un cappello generale, poi qui adesso stiamo analizzando un campo, durante la giornata affronteremo anche gli altri che erano quelli che citavi tu. Ma come fai a parlare di vita senza parlare di ambiente? E qui appunto entriamo in questo discorso dell'ambiente introducendo una parola molto importante per maturare la valera, che è quella di cognition, cognizione. Qui vedete infatti un ameba che prende il suo cibo, oppure un elefante che prende le varie banane e foglie, ma. Tutte queste cose che l'elefante o la meba prende ovviamente servono alla sua vita e quindi sono parte della sua vita. Ora, questo termine cognizione che loro adoperano in questo caso significa questo, ed è un concetto banale e profondo al tempo stesso. Cognizione per loro vuol dire che ogni, ogni organismo, anche il microbo, è capace di eh, riconoscere il proprio ambiente e interagire con esso. Il pesce con l'acqua, il baco di terra con eh, il fango, eh, l'uccello con l'aria, se invece mettete un pesce nel, in, a, eh, in aria o l'uccello nel fango, ovviamente, c'è sempre quindi questa interazione particolare con un ambiente specifico, la capacità di riconoscere il proprio ambiente, di interagire positivamente con esso, viene chiamato da loro cognition, cognizione. Ecco, vedete qui, ogni organismo interagisce con l'ambiente in un modo specifico attraverso i, eh, i, i trucchi sensoriali sviluppati dalla evoluzione il pesce ha tutto quello che è necessario per riconoscere e interagire con l'acqua il, eh, il verme di terra ha tutto quello che è necessario per interagire con, con la, il fango e così via Ecco, vi faccio degli esempi per esempio qui vedete questo ragno che con pezzo e boccone di quello che ha trovato intorno ha costruito la sua tela ma la tela l'ha fatta lui l'environment è creato da lui però è l'environment è l'ambiente che poi permette al ragno di esplicare la propria essenza la propria vita quindi c'è un una doppia freccia una che va dal ragno alla costruzione dell'ambiente l'altra che va dall'ambiente creato alla vita stessa quindi questo environment non è qualcosa di passivo che è lì eh, in modo e così è per questo nido di termiti che è stato fatto da loro ma una volta fatto permette a loro di vivere e poi un esempio che conosciamo un po' tutti meglio è quello di questo animale che si chiama Homo, che ha costruito tutte le sue scuole, chiese, strade e tutta questa cosa permette all'Homo di vivere, però è stata fatta da lui. Quindi c'è questa, quando si parla di vita, allora c'è un livello più ampio ancora a livello sistemico maggiore per cui c'è questa struttura biologica l'ameba o l'elefante però c'è anche l'ambiente e i due interagiscono l'uno con l'altro la struttura biologica con l'ambiente attraverso questo sistema cognitivo l'elefante sa che la banana eh, gli fa bene eh, e così via e il pesce sa come vivere nell'acqua quindi vita vista anche in termini di questa trilogia. Ecco, vi mostro di nuovo dei batteri che sono cosine piccole, anche questa è una frazione di millimetro, vivono in genere in colonie, eh, cosa di per sé molto interessante ma fuori da questo discorso. Ma faccio ora uno uno zoom biologico, cioè entro con la, lo zoom del biochimico all'interno di queste migliaia di reazioni che determinano la vita di questo esserino semplice. Guardate cosa trovo. Questa è una cosiddetta mappa metabolica, se non conoscete la biochimica non importa, sono parte delle reazioni all'interno di un... Questo è il, il batterio del nostro GATS, del nostro sistema digestivo, non importa. Il punto essenziale è che ogni punto è un composto chimico, ogni linea è una trasformazione chimica, ognuna di queste è catalizzata, come si dice in gergo, da una proteina specifica per tale reazione. Quindi vedete all'interno di questo microbo quale complessità. Eh, migliaia di proteine che catalizzano mille reazioni diverse, ma soprattutto vedete che tutto è collegato a tutto. E quindi se vi ponete la domanda, sì, tu mi hai fatto vedere un batterio, ma dov'è localizzata la vita di questo batterio? La risposta è... La vita non è localizzabile, la vita è l'intero sistema di system view, l'intero sistema del, del batterio. Non c'è un punto, non c'è una causa prima, non c'è un inizio, non c'è una fine, tutto è collegato l'uno all'altro. Ed è il discorso quindi di un sistema collettivo senza un leader, senza un punto centrale di comando. Il punto centrale di comando non c'è, c'è il collettivo, e, e così che la vita cellulare è una proprietà globale, distribuita. Non è dovuta a un particolare centro, a un particolare composto, non, non certo al DNA, o ha una reazione particolare. E la stessa cosa vale a livello macroscopico, non c'è un punto nel mio corpo dove posso dire qui è il signor Luisi. Il signor Luisi è l'insieme del suo corpo con tutto quello che c'è dentro, ma anche l'insieme del, delle sue nozioni, della sua educazione, dei suoi pensieri, di tutto quello che ha passato. Di, di, di, di, sono tante tantissime cose che confluiscono nel creare quello che si chiama uh, in un certo senso io e, ma questo è vero anche per, uh, no, mi domandate, dov'è localizzata New York? No. New York New York è New York e, e ci sono tanti sistemi collettivi anche il volo degli uccelli, gli stormi che se ne vanno da un continente all'altro c'è un'intelligenza collettiva senza che ci sia un leader e questo è uno dei sistemi, dei de, de concetti fondamentali della teoria della complessità, su cui sarebbe bello soffermarsi, non abbiamo tempo. Invece voglio ritornare a questo discorso dei, della cognizione, perché allora se tutti i sistemi viventi sono cognitivi, come dicono loro, allora anche i batteri sono cognitivi, sì ma non lo sanno. Ecco, questo è un punto molto molto delicato. E eh, per spiegarvi un po' più la difficoltà di questo vi porto con me in una piccola parentesi, facciamo un viaggio insieme di cinque minuti in Butano. Butano. Qui vedete il famoso Tiger Nest, siamo a 3.000 metri. Eh? Eh, metri, grazie. 3.000 metri, e questo tempio è stato fatto dai monaci, eh, non ci sono strade, c'è un sentiero ripido, quindi se lo sono fatto eh, i monaci ci mettono dal basso un'ora per arrivarci, io ce ne ho messe tre e sono arrivato morto. Comunque quello che facevo qui ehm, un eh, è un'idea di insegnare eh, in un monastero buddista, eh, solo in seguito mi fu detto che questo monastero era un nanneri, erano suore, e insegnare loro scienza. Non per insegnare loro i nostri concetti di scienza, ma il concetto che viene dal Dalai Lama, è che questi monaci devono conoscere quello che la scienza moderna racconta. Non necessariamente per crederci, ma per averne una certa conoscenza. E quindi io per due settimane, eh, quattro o sei ore al giorno, eh, lavoravo con queste ragazzine. Ecco, ma quando. C'erano dei punti, perché divenne anche un discorso, una diatriba tra scienza e buddismo, quando dissi loro che i batteri sono cognitivi ma non lo sanno, ecco, la loro risposta era, insomma, questo professore è venuto da lontano, sembra intelligente ma non ha capito le cose fondamentali e dice dici che i batteri sono viventi ma non hanno mente che non c'è non senso eh, perché avevo raccontato prima che la, per esempio la meba si muove in un gradiente di zucchero apparentemente per alimentarsi però avevo anche detto loro che questo il discorso della dell'ameba che sale nel gradiente di zucchero per alimentarsi è una proiezione della mente dell'osservatore scientifico. La L'ameba non sa cos'è lo zucchero, non sa cos'è il gradiente, non sa cos'è il cibo. La L'ameba fa quello che deve fare cognition a, a, a seconda, seguendo i dettami dei suoi geni. Quindi come un orologio come un, un sistema eh, quasi meccanico c'è cognition ma non c'è la coscienza di esserlo e da qui ci stendemmo alla domanda vi eh, faccio anche a voi ci pensate una, um, una una lucertola sa di essere una lucertola ho fatto questa domanda anche ai miei studenti più volte e non c'è mai stata unanimità, perché ovviamente non c'è modo di sapere scientificamente se la lucertola sa di essere una lucertola, quindi è solo a un certo punto una intuizione nostra o qualche osservazione collaterale, ma sono domande importanti se gli altri animali sanno di esistere sanno di essere questo ci porterebbe al discorso anche della coscienza che, umana che diventa molto difficile ma come sapete la scienza moderna della coscienza dice che non c'è alcun modo scientifico per appurare che tu hai coscienza sento la mia l'esperienza la soggettiva ma non c'è nessun modo per appurare che tu anche ce l'hai tu sei come me hai cioè la mia intelligenza cioè probabilmente sì ma non c'è alcun modo per appurarlo tantomeno in un animale ma insomma queste sono tutte cose che, importanti da discutere da pensare e, ecco nell'altra, un un'altra poi si parlava di morte e dici la scienza dice che dopo la morte c'è un reshuffling di tutte le molecole ah, dice questo è il vostro concetto di reincarnazione Ma, insomma noi non parliamo in scienza di reincarnazione diciamo solo che le molecole che sono dentro di me per esempio sono state usate mille, diecimila volte nel passato le molecole, gli atomi che ho io hanno partecipato erano parte dei dinosauri erano parte delle pietre di milioni di anni fa ma non è questo il concetto di reincarnazione reincarnazione per voi vuol dire che c'è un'essenza uh, della identità umana che si ripete e questo non è presente nella scienza e anche qui dicevano poverino questo professore no? e essere in Bhutan nei, e non credere nella reincarnazione è veramente… Eh, io ho avuto, sono stato molto insieme a, anche a… E, e, diciamo il vero, il vero buddista anche occidentale si riconosce anche in questo, eh, quelli che credono occidentali nella reincarnazione, io ne ho conosciuti solo due o tre. C'è una resistenza troppo profonda dentro di noi a credere nella reincarnazione. Ma queste sono cose... E questo appunto, cinque, due minuti... Eh, sì, poiché abbiamo parlato di buddismo, c'è una eh, analogia interessante e profonda con la visione sistemica. Due minuti e ve lo racconto perché il eh, sistema anche vedico ma anche quello buddista è basato sul discorso della causalità che questo determina quello e quello determina quell'altro quindi tutta una cosa per cui alla fine si forma un sistema in cui ogni parte dipende come quello vabbè, eh, il Buddha appunto diceva se c'è questa cosa c'è quell'altra, e se questa non c'è, quell'altra è perché quell'altra non c'è. Questo discorso della linearità, del, della causalità lineare. Il codependent rising. C'è quest'albero perché c'è il seme? Sì, ma perché c'è la pioggia? Perché c'è il sole? Perché c'è il contadino? che lo cura, perché il, eh, la pioggia c'è perché c'è il vento, e il vento c'è perché, quindi uno tutto sistema, e questo secondo, considerando questo, questa causalità eh, insieme al loro concetto che tutto è, cambia continuamente, il loro concetto di in permanenza, ecco, fa sì che, siamo qui alla visione sistemica, che l'intero universo non è fatto di cose isolate, indipendenti, ma è una, un processo dinamico totalmente interattivo. E questo possiamo dirlo anche eh, per la visione sistemica, eh, perché anche lì nel nos nella nostra visione non c'è niente che sta uh, da solo eh, nel senso che non ha un significato visto da solo quando è visto come oggetto intrinsecamente autonomo e anche nel caso della visione sistemica si può arrivare a una rete dinamica gigantesca l'albero è collegato al terreno il terreno è collegato a tutta una serie di fenomeni atmosferici questo al cielo e si va in avanti fino a considerare tutto il mondo ma eh, qui vorrei aggiungere subito che questa similarità tra il mondo buddista e il mondo del, della visione sistemica è forse solo superficiale perché la scienza moderna è ancora legata e io penso sia bene che sia così alla dualità cioè c'è l'osservatore lo scienziato che osserva il mondo che è esterno a lui e lo trascrive quella che si chiama terza persona mentre il mondo eh, del, del ricercatore spirituale buddista quello vero è uno che tenta di superare questa dualità cercando di arrivare in quella che si chiama appunto illuminazione, o comunque nel cammino spirituale che vuole fare, alla unità, quella che chiamano oneness. Quindi apparentemente c'è questa similitudine, similarità, ma eh, il fine ultimo del, del ricercatore spirituale buddista è quello di superare questa dualità, l'io- l'esterno, e eh, mentre penso che la scienza vada bene così com'è eh, nella sua dualità. Io voglio osservare quello che è al di fuori e descriverlo eh, sulla base di legge che io conosco. Qui vi aggiungo che eh, ci sono però degli scienziati che veng vengono chiamati spirituali, uno famosissimo è eh, questo Albert che però eh, si parla di spiritualità quando lui dice cose del genere. Dice quando contemplo i misteri dell'eternità, della, della vita e la meravigliosa struttura della realtà, non si può fare a meno di essere in Eve. Eve è una bella parola in inglese che vuol dire paura e meraviglia allo stesso tempo e la spiritualità dei nostri scienziati in genere si ferma qui a livello della meraviglia del, di quello che non riusciamo a capire avete ancora una domanda? No entro nell'ultimissima parte sei contento di tutto? no eh? Ecco, qui entriamo a parlare eh, in modo sistemico di questo signore che viene sempre dipinto Charles Darwin, così come un vecchio, con la barba bianca. ma In effetti questo è ingiusto, perché lui era già molto famoso all'età di 30 anni, eh, avendo fatto il viaggio del Beagle, eh, per oltre quattro anni, ma ancora prima di questo aveva scritto dei trattati, degli articoli di biologia che lo avevano reso famoso. Era già un tizio molto famoso con 30-32 anni. e Grazie uh, alle scoperte uh, degli ultimi anni, soprattutto alla capacità di sequenziare il DNA l'RNA, siamo arrivati a questo albero della vita, che appunto è la cosa più sistemica e più spirituale che eh, la biologia moderna ci abbia mostrato. In questo, che è qui è una figura parziale, tutte le specie viventi eh, su questa terra, saranno un milione, eh, poco più, sono tutte collegate tra loro in un uh, andamento Casual, causale, causa, perché questo viene da questo, questo viene da questo, questo viene da questo, e tutti proveniamo da un uh, archetipo strutturale, eh, il cosiddetto Luca, last universal ancestor, che nei vari meccanismi di evoluzione ha dato luogo uh, a tutte le specie viventi, qui Divise in tre parti, i batteri, gli archei e gli eucarioti, nomenclatura che non ci interessa. Il punto eh, essenziale è che tutto è collegato con tutto. Qui ci sono gli animali che c'è un branching, trovate qui i mammiferi che si fanno un altro branching, e, e quindi eh, usando un po' di retorica uno potrebbe dire che questo albero della vita, eh, la cosa forse più spirituale che ci sia al mondo in quanto ci dice che tutti siamo parenti collegati l'uno all'altro da questo sottile filo storico che va fino in fondo fino a qualche miliardo di anni fa. Ma eh, c'è qualcosa di però di anche di, di pillole amare, soprattutto per i credenti in questo, in questo albero della vita. Perché la scienza evoluzionaria moderna dice che tutta questa ramificazione è venuta non, non per un piano predeterminato. Non è che qualcuno, Dio o qualche piano eh, evoluzionario, volesse fare eh, qui eh, questa banana gialla non è che si volesse fare il cervo con queste corna poderose tutto quello che c'è è venuto fuori attraverso il cammino a zig zag tortuoso e senza piano predeterminato dell'evoluzione attraverso una cosa che si chiama, viene chiamata in gergo contingenza che è, eh, leggete solo questa parola che è l'interazione mutua eh, di fattori indipendenti che determinano un evento per esempio c'è un piccione che vola si stacca una, eh, una tegola da un tetto pam, colpisce il piccione e lo uccide ecco, voi dite guarda che, che accidente guarda che caso sì, è un caso, ma se il piccione fosse stato 10 cm più a destra o più in alto, non sarebbe successo. Se ci fosse stato vento, non sarebbe successo. Se qualcuno avesse revisionato il tetto la settimana prima, non... quindi succede questo evento a causa di tutta una serie di parametri, di fattori indipendenti tra loro, e così è anche nel caso dell'evoluzione. Non so se c'è una... Questo è Jay Stephen Gould che ha messo fuori con forza questo concetto. E lui per esempio ecco, racconta... Uh, qui si va un po' nel... Ma vedete, questa è l'origine della vita, 3.5 miliardi di anni fa fino adesso. Lui dice guardate che in questi 3.5 miliardi, oltre 2 miliardi di anni... La, vita era abitata, la terra era abitata solo da microbi unicellulari, poi c'è stata la cosiddetta rivoluzione cambriana, dove tratto sono nati gli organismi multicellulari, e lui dice questa famosa frase che è rimasta un'icona nella scienza moderna, run the tape again, gira il nastro di nuovo, indicando che se fosse rifatto ancora, eh, questa, questo punto invece di avvenire qui 700 milioni di anni fa avrebbe potuto arrivare 2 miliardi di anni dopo oppure mai perché se la temperatura fosse stata un po' diversa come l'uccellino, il piccione che vola se l'acidità la, uh, fosse stata più alta se la pressione fosse stata diversa non ci sarebbe stata le condizioni per, per far nascere questi organismi multicellulari, quindi eh, dice avrebbe preso 12 miliardi di anni invece di due, magari e la conseguenza di questo però è che allora nemmeno l'uomo ci sarebbe. E quindi dicevo prima è una pillola lampamara anche per i credenti. E eh, in effetti Beh, questo è un altro esempio di contingenza ecco il meteorite che cade nel Messico producendo un inverno lungo qualche migliaia d'anni per cui tutte queste bestioline sono morte queste bestioline che eh, avevano dominato la nostra terra per oltre 100 milioni di anni e senza questo meteorite sarebbero ancora qui a dominare la nostra vita quindi contingenza veramente come eh, Facciamo, questo è un po', un po', un po più, in, troppo in dettaglio, eh, ma eh, ritorniamo a, alle cose più semplici, qui a questo albero della vita e a questa banana gialla qua in fondo, quindi la domanda era necessario che la natura facesse la banana gialla o la banana potesse... Poteva anche essere nera a pallini rossi, eh, la risposta poteva anche la banana non esserci. Ecco, se la banana non ci fosse stata, nessuno se ne sarebbe accorto. Poteva anche non esserci. E lo stessa cosa dice la scienza evoluzionaria moderna, eh, non io, ma il 99% dei, dei culture della materia, che l'uomo poteva anche non esserci. Questo coso qui, lasciatemi arrivare in fondo. E, eh, quello di assumere, di accettare l'idea che l'uomo sia un prodotto eh, di contingenza e quindi non una necessità, è naturalmente una asserzione che è pesante soprattutto appunto per il mondo eh, religioso e è un, uh, un animale interessante soprattutto se poi pensate al fatto che questo homo che come vedete ma come sapete è qualcosa di molto debole non ha artigli non ha zanne non ha unghie però è riuscito a diventare il dominatore del, dell'universo come abbia fatto è un discorso interessante e vi consiglio per questo la storia affascinante presentata da Harari nel, nei suoi ultimi libri e in particolare il primo Sapiens ma anche il secondo che trovo addirittura più bello Homo Deus in, pubblicato, espresso ora in 4 milioni e mezzo di copie, quindi un impatto mediatico notevole. Ecco, lui ci racconta come sia stato possibile che questo animale sia diventato il padrone del, dell'universo e lui dice che la ragione fondamentale è naturalmente nella mente, non tanto nell'intelligenza quanto nella capacità di creare eh, pensieri astratti e di implementarli in modo tale che eh, gli uomini fossero coesi l'uno con l'altro. Per esempio l'invenzione della religione, l'invenzione delle leggi, l'invenzione del, della moneta. Tutte cose che hanno permesso la costituzione di, per esempio, eserciti, la costituzione di nazioni, di federazioni, tutte cose astratte che non esistono in pratica, ma i partiti politici. E eh, ecco, parlando di system thinking, la capacità dell'uomo di associarsi in tribù e poi in nazioni e poi in, eh, in cose ancora più grandi e, eh, deriva dal pensiero, dalla mente, unitamente anche al linguaggio naturalmente e quindi eh, ecco che questo essere debole e gracile inventando religioni, inventando partiti politici, inventando cose incredibili come il credito per esempio, no? che sorregge tutta la nostra economia e eh, che non ha nessuna base pratica reale, è riuscito a dominare l'intero mondo. E eh, naturalmente poi questo, questo animale è caratterizzato da una qualità che gli altri animali apparentemente non hanno, quello della coscienza. Ora, coscienza è un termine, eh, discutere di questo ci porterebbe molto lontano, è un termine che ha molte accezioni, eh, uno generale, quello della coscienza, è considerato come l'esperienza soggettiva. Quindi Guardo il cielo, sento questa sensazione di blu e questa sensazione di blu è una sensazione mia, solo mia che non può essere comunicata a nessun altro, eh, il senso di esistere, il senso di essere. Tuttavia il termine coscienza ha anche un significato nei mass media più generali, più semplici, che è quella di coscienza di qualcosa, coscienza ecologica, coscienza di genere, coscienza cioè connesso al termine di responsabilità che è un po' l'accezione cristiana, no? la coscienza cristiana e la capacità di distinguere il bene dal male. E quindi l'uomo che ha questa capacità. Ebbene, eh, vado verso la fine dicendo che sì, se l'uomo ha questa coscienza, come mai allora dal 1950 fino ad oggi c'è tutta questa serie di, di disgrazie? Abbiamo distrutto dal 1950, quindi dopo Mauthausen, dopo Hitler, dopo Pol Pot, dopo la bomba atomica. Abbiamo distrutto metà delle foreste. C'è una grande quantità di CO2 nell'atmosfera. Nell L'aumento di temperatura, tutto questo sarà... Chiedo scusa. Tutto questo che leggete è prodotto dall'uomo quasi eh, nel tentativo concio-inconscio di distruggere il proprio ambiente. Tanto che qualcuno parla di un'ultima estinzione eh, di massa, e questo, a eh, quello che ho capito, ci sarà qualcuno che parla di ecologia, lo vedrete meglio, ma... Eh, Vedete che anche questo è un discorso sistemico, queste multinazionali, un discorso anche politico, che puntano per la costruzione e il consumo enorme di energia, la quale costruzione di energia produce inquinamento, la, il quale produce il riscaldamento globale, i disastri del clima e questo, la perdita della e quindi è, un sì, è anche questo un, una visione sistemica, se volete negativa, in cui tutto è collegato l'uno all'altro e che l'aumento di temperatura, che qualcuno continua, vedi Trump, a negare, è che adesso siamo arrivati a... abbiamo passato lo, lo 0,6 e che... Eh, probabilmente limitarsi a due gradi entro anni, come si vorrebbe, è già una utopia, e se si supera questa soglia, come hanno calcolato i nostri amici eh, geologi, speriamo che si siano sbagliati, allora il livello delle acque salirà di oltre un metro, fino a due metri, immaginatevi le migrazioni allora che faranno diventare... Eh, ridicole quelle di adesso con il Papa che ha scritto la sua enciclica eh, appunto ecologica siamo cresciuti pensando che eravamo i proprietari della terra e dominatori autorizzati a saccheggiarla cosa che continuiamo a fare e vi ricordo questa curiosità di queste isole strane che si sono formate in questa regione del Pacifico e sono isole grandi come tutto il Lazio, ma sono formate da correnti che hanno portato lì tutta la plastica, tutto il materiale, ci vogliono delle ore per andare da una all'altra. Di nuovo il Papa eh, che fa il paragone con eh, la natura. Eh, il nostro sistema industriale non ha ancora imparato a fare quello che fa la natura dove i, i materiali di rifiuto vengano riutilizzati continuamente diciamo nel libro con Capra ma non siamo gli unici il dilemma fondamentale del nostro tempo è nella illusione dei politici che eh, sia possibile una crescita illimitata, ma siamo in un pianeta finito e, e l'assurdità di una crescita infinita in un pianeta a risorse finite dovrebbe essere evidente a tutti. Dice questa ossessione di crescita eh, deve essere vista come la ragione principale della nostra crisi. Qui abbiamo raccolto nel libro tutta una serie di eh, associazioni positive che lottano contro questo tipo di dispendio di energia, di pollution, e trovate nel libro, non, non voglio andare nei dettagli di questo. Vi ricordo che ci sono tre libri fondamentali, eh, quello di Lester Brown, quello di Emory Lovins e quello di Jeremy Rifkin, che veramente gettano le fondamenti per un, uh, un sistema alternativo di energie e di costruzione economica senza tutti questi problemi che eh, ci assillano quello eh, che io faccio personalmente è quello di tentare con molti altri di mantenere accesa la fiamma della coscienza eh, nei giovani con queste conferenze internazionali scuole di Cortona e dedicate soprattutto a dottorandi e a giovani manager, il prossimo sarà a Todi, il prossimo giugno se vi interessa date un'occhiata, ci sono degli speaker eccezionali e il tema è mantenere la propria dignità in pratica in un mondo dominato dall'intelligenza artificiale che diventerà sempre di più un tema per il nostro, quello che è probabilmente necessario è un cambiamento del nostro sistema di pensiero, un cambiamento della nostra coscienza e lascio la parola nell'ultima slide di nuovo a Albert Einstein che a proposito di questo e rispondendo con 50 anni di anticipo a Papa Francesco scrisse un essere umano è parte di un tutto che chiamiamo universo, una parte limitata nel tempo e nello spazio. Egli sperimenta se stesso pensieri e le sensazioni come qualcosa di separato dal resto. Ecco, in quella che è una specie di illusione ottica della coscienza. Questa illusione è una sorta di prigione che ci limita i nostri desideri personali. Il nostro compito è quello di liberarci da questa prigione per abbracciare tutte le creature viventi e tutta la natura nella sua bellezza. La mia generazione non ce l'ha fatta, ma forse i più giovani, chissà, ce la faranno. Vi ringrazio. Buongiorno, grazie per questa opportunità perché mi sono addirittura commossa. Volevo ehm, eh, domandare a un professore come lei, come il professore che l'ha preceduta, se in questi anni c'è stata qualche iniziativa a livello così, di comunità scientifica e politica perché questo paradigma uscisse finalmente dalle accademie per penetrare i programmi eh, scolastici, perché eh, non so se qui c'è presente qualche insegnante, io non lo sono, ma lavoro anche con la scuola da esterna cercando di portare la consapevolezza sistemica nel mio piccolo eh, qua e là in modo sporadico, spontaneo ed evidentemente, come dire, troppo insignificante. Mi chiedo com'è possibile se dopo ancora oggi, dopo 40-50 anni, eh, ancora i nostri figli i nostri ragazzi imparano pochissimo della vita, dei suoi collegamenti delle responsabilità che abbiamo nei confronti dei sistemi viventi come parte risultato e causa dell'ambiente in cui viviamo io non sono al corrente ma potrebbe essere che qualcuno si stia muovendo in questa direzione, qualche anno fa eh, Cerutti forse fu parte di quella specie di task force che doveva ispirare il Ministero della Pubblica Istruzione e poi non ne seppi più nulla. È qualcosa che noi non sappiamo e che mi potrebbe consolare perché lo trovo assolutamente assurdo, criminale, che si continui a raccontare il mondo in modo riduzionista. Dunque, eh, beh, Posso... e questo è il punto, è il motivo per cui siamo qui ma è una vecchissima battaglia una della diciamo, teoria moderna dei sistemi viene da, uno, da un biologo austriaco si chiama Ludwig von Bertrand Lanfi che nasce in, vabbè, in Austria poi si trasferisce in Canada e lui nell'università comincia a proporre di fare corsi inter o eh, multidisciplinari e praticamente alla fine l'hanno espulso, cioè c'è una difficoltà a far penetrare questo discorso perché è un passaggio di epoca storica, noi ci troviamo come i moderni che parlano con i medievali per cui è molto difficile riuscire a far penetrare un sistema che è un sistema della conoscenza dentro quell'altro tipo di mentalità, eh, Mattei vi ha raccontato che eh, non puoi fare una tesi all'università, non puoi fare una pubblicazione la pubblicazione non viene categorizzata se non viene categorizzata non c'è la peer review e poi non c'è il numero di lettori che sanciscono se quello studio è stato fatto bene, mancano gli interdisciplinari, mancano i multidisciplinari bisognerebbe fare una facoltà perché questa è una forma di pensiero orizzontale l'ultra nostra conoscenza è verticale ora qui nessuno vuole sostituire una conoscenza orizzontale con la verticale ma siccome Cartesio ci ha presentato gli assi cartesiani, allora già, già con queste due dimensioni possiamo conoscere di meglio e più. Purtroppo non c'è. In Italia, lei ha citato Bocchi, c'è la famosa conferenza con la quale è stato inizialmente importato questo pensiero in Italia, che si chiamava La sfida della complessità, che tra l'altro è anche un libro, oggi pubblicato da Bruno Mondatori, dove c'è Edgar Morenne, dove c'è Maturana, dove ci sono, diciamo, i i padri eh, sacri di questo, di questo tipo di pensiero, e si è andati avanti, c'è un festival della complessità che è arrivato alla decima edizione, quest'anno a Roma lo faremo al macro, e, però eh, ci vorranno decenni eh, di battaglia culturale per far, come dire, penetrare questo paradigma perché ripeto è una forma che è totalmente aliena a come è fatta anche l'istituzione eh, scolastica in altri ambienti in ambiente scientifico di tipo anglosassone ci sono delle università in Gran Bretagna eh, in parte anche in America che hanno rapporti, rapporti se non altro interdisciplinari però poi lì interviene un altro problema perché tutto questo è visto come visione scientifica mentre come diceva Luisi e la complessità rifiuta la dicotomia tra pensiero scientifico e pensiero umanistico Sì, io concordo con Pierluigi e questo mi ricorda anche le mie battaglie io ho lavorato oltre 30 anni al Politecnico di Zurigo e lì ho iniziato questa cortona week con questa osservazione che la il curriculum universitario è capace di preparare specialisti ottimi ma in una sola materia e una sola materia non è mai capace di risolvere o di attaccare i problemi del mondo. Per cui aprimo questo discorso della uh, interdisciplinarità che fu attaccato dalla scuola, io mi trovai molto ostratiggiato, perché l'argomento era che sì vabbè, se tu vuoi fare, allora mettiamo un corso in più di filosofia della scienza. Io wow. ebbi eh, molta difficoltà a spiegare che non si tratta di aggiungere una cosa specifica, Si tratta di allargare la mente in modo da far vedere un orizzonte più vasto e questo di allargare la mente non è fatto dalla nostra università, proprio per definizione. perché il... e A noi servono ingegneri altamente specializzati che sanno costruire ponti che non crollino, che sanno costruire aerei che non cadano. Quindi la specializzazione è necessaria e questo è quello che fa l'università. L'apertura mentale è qualcosa che l'università, così come adesso, fa, non può farlo. E per quello, per esempio, la, la, la scuola di, di Cortona, che invece è proprio l'opposto, mette insieme facoltà diverse e... e c'è quasi un'antitesi un proprio fondamentale tra l'insegnamento universitario che deve preparare professionisti specializzati e invece il desiderio, la necessità di att attaccare, risolvere e capire problemi del mondo che è invece una visione interdisciplinare dove, attenzione, io dico sempre interdisciplinare non vuol dire un cocktail di specialità non è che prendi un po' di fisica ci aggiungi un pochino di tai chi poi un po' di yoga e shake no ci vuole la specializzazione precisa la interdisciplinarità è qualcosa non a livello di mixing, di ma è a livello di apertura mentale e questa l'università non te la dà e ci vogliono cose diverse come quelle che facciamo noi vieni a, a Todiwick e vedrai quello che è, che è posso accadutarmi un attimo a questo? allora per tutte e due non pensate forse io non so sto microfono se funziona bene o no non pensate che forse c'è qualcosa nel nostro sistema educativo italiano vecchio stile, cioè quello disegnato da, uh, da Croce Gentile, basato sui licei classici, scientifici, eccetera, cioè sulla, che dà una forte, eh, diciamo così, egemonia su tutte le materie al pensiero umanistico, filosofia, storia, letteratura. Non pensate che il pensiero umanistico possa aiutare in questa direzione, di, non so se è esattamente l'interdisciplinarità a sì, cui state mh. pensando però eh, sicuramente a fare delle connessioni che il pensiero iperspecializzato non riesce a fare e lo stesso vecchio Croce aveva da un pochino eh, diciamo sì, questo, criticato gli scienziati per non, perché non capivano nulla di filosofia capisco, e infatti questo è uno dei problemi però eh, diciamo, prima di tutto il problema non è solo italiano mm perché lo si trova in America, in Cina in tutte le parti del mondo cioè il problema è che è lo scienziato che è capace di aprirsi alle arti eh, io al Politecnico dove ero io c'erano famosi professori di chimica a livello di Nobel Prize che si riunivano e facevano concerti di violino e di, e di clarinetto e poi discutevano di, di, di filosofia non ho mai visto dei letterati che si riuniscono fra loro per discutere di evoluzione o di relatività con quest'idea che la scienza è troppo difficile insomma, no? quindi quello di Gentile è un discorso eh, purtroppo eh, incarnato nella nostra società ma fa sì che siano proprio letterati ad essere quelli più opposti all'interdisciplinarità in tutti i miei io ho fatto questa cortona per 30 anni io ho visto molti, molti scienziati aprirsi e potrei darti degli esempi spettacolari. Non ho quasi mai visto dei cultori della lingua italiana o di, di qualche altra lingua eh, interessarsi di, di meccanica quantistica, anche dei principi. È unilaterale questo discorso, quindi, e non è solo italiano, è proprio. Lui è di provenienza scientifica, io di provenienza filosofica, quindi siamo la dimostrazione che insomma, eh, le diversità possono parlare. Tu citavi Croce Gentile, ma ci fu una famosa polemica tra Croce Gentile e Enriquez, eh, a proposito della divisione tra sapere e umanistico. È una battaglia imperiale, voglio dire, se il pensiero umanistico eh, tenta come dire, di governare quello scientifico o il contrario, non è... Eh, l'adeguazione tra due forme di intelletto. Eh, Luisi ha ragione, nell'ambito del pensiero umanistico ma anche della filosofia c'è una separazione tra scienza e pensiero che si produce nell'Ottocento, quando c'è la speciazione di molte parti che erano interne alla filosofia che diventano delle discipline, l'antropologia, la psicologia e la cosmologia. Razionalis stanno ancora nella critica della ragione pura, nell'Ottocento incominciano a diventare discipline. E piano piano tutte queste discipline, già se ne erano andate le scienze dure, cioè la fisica, la chimica si era trasformata dall'alchimia, la biologia, eccetera, eccetera, e la filosofia l'ha vissuta in maniera forse un pochino rancorosa. Oggi è molto difficile trovare pensatori che leggono e si informano di quelle che sono le visioni eh, da una parte, ci sono gli epistemologi che studiano come della modalità scientifica, ma bisognerebbe anche collezionare i risultati, se non altro per prenderne atto, per cercare poi di fare quella famosa ricostruzione sistemica del pensiero. Ecco perché all'inizio io ho detto cerchiamo di porre questo come teoria della conoscenza, perché effettivamente è solamente la teoria della conoscenza, quindi la filosofia, che può a livello generale rivedere la forma, però poi va riempita di contenuti, non può essere solo quella forma. E i contenuti vanno reperiti nelle tre famiglie della conoscenza occidentale, che sono le scienze dure, le scienze umane e sociali e il pensiero umanistico. Io faccio questo da 17 anni, io mi alzo la mattina, leggo, scrivo, da 17 anni, faccio solo questo, sono un, un privilegiato, ho letto più di un migliaio di testi di tutte le discipline è molto difficile l'interdisciplinarietà io ci ho messo 17 anni ad avere un minimo di competenza in tutte le discipline e, e quindi siccome mancano sintesi, mancano sintesi di sintesi mancano metodi io sono un esploratore di terra incognita quindi ho collezionato tutte queste letture e cerco di, di fare qualche cosa, ma è chiaro che se fosse invece un movimento di pensiero avremmo delle griglie alle quali aggrapparci, purtroppo non le abbiamo. C'è un limite nell'organizzazione sociale nostra a questo al raggiungimento di questo obiettivo, o poi si tratta oggi ancora di una specie di limite antropologico di assenza di una coscienza collettiva capace di assumere questo obiettivo come un importare? Poi volevo fare un'altra domanda di fantascienza che era Van Gogh, il quale, eh, nel suo libro dicevo, parlava di connettivismo come elemento complessivo di percezione, anche scientifica, che c'era della realtà, che non era più parcializzata, ma era complessiva, sue, integrata nel suo sistema. La visione connettiva è sistemica, come parleremo oggi pomeriggio, c'è cioè un concetto fondamentale che è il concetto di relazione. Ora sappiate che nella storia della filosofia occidentale, partendo dal ragione Aristotele, non c'è il concetto di relazione. Okay? Quindi, se abbiamo detto che ci sono le cose che hanno relazioni, almeno il 50% di questo discorso non ha una sua grande tradizione nella forma più generale del nostro pensiero. Questa è una delle difficoltà, forse, principali a far fare questo tipo di salto. la prima domanda che aveva fatto, qual era? il ah, problema è invece c'è il problema. Ah, chiaramente la divisione dei saperi, la dei saperi rispecchia anche la divisione della società. E quindi, chiaramente, le società complesse che si definiscono tali che sono basate sulla divisione del lavoro, o almeno questa è la definizione che si dà, non è completamente vera perché gli ultimi studi di paleantropologia ci dicono che anche le società più piccole avevano divisione del lavoro, solo che queste gerarchie non erano eh, le sole e non erano fisse, nel senso che se andava a cacciare chiaramente eh, il lettore di stelle, quello che leggeva il percorso per andare a trovare le mangue, gli dava il gruppo, poi era il lanciatore di, eh, di lancia o il coordinatore eh, Dell'accendimento della prega poi tornavano e c'era comunque la famiglia, c'era cioè la donna che in realtà andava a fare la raccolta e poi era quello che si mangiava perché si aspettavano gli uomini che cacciavano, eh, po e poi c'erano i saggi degli anziani, insomma c'era una composizione più varia. Mentre la gerarchia fissa con la divisione del lavoro e poi si specchia molto con la divisione delle discipline. Riparleremo parleremo oggi pomeriggio, è un'opinione opinione personale, ma tutto questo alla fine, alla fine, alla fine, alla fine, alla fine, arriva sempre alla teoria politica che è ripensare una teoria forte della democrazia, perché di questo stiamo parlando. Mentre parti tra di loro non all'interno di una gerarchia, ma di una compartecipazione a qualche cosa, per noi che siamo esseri senzienti, non siamo atomi, non siamo molecole, bisogna eh, stare anche attenti alle analogie che usiamo, e significa ripensare questa teoria che in realtà non è mai stata pensata fine del fondo e non appartiene alla nostra tradizione appartiene molto meno di quanto ci piace pensare o di quanto ci piace vivere mi sarà, mi sarà abbastanza difficile riuscire a spiegare eh? il fatto che la problematica è, che è così complessa quindi si sembra molto Modo molto, molto più complessa di quanto potevano essere diversi anni fa i nostri nomi. Ho l'impressione che ci sia una coscienza di questa complessità, ma non individuale. Cioè non si sa che E questa sia anche una delle cause della disperazione da tenere che ci sta maneggiando la vita, perché lo vediamo... Tutti i problemi che emergono, no? ho l'impressione che questa coscienza della difficoltà sia diffusa e non ci sia però anche la coscienza che oppone costruirsi un senso critico per poter analizzare le cose in maniera più e uscire dalla banalità dei messaggi del, del cambiare di ridurre la complessità a quattro parole o un po' tre Siamo tutti d'accordo su queste che sono le insomma, Credo anche che le cose siano andate così, parlare dei nostri nonni, non credo che le cose fossero molto diverse dal punto di vista così generale. E questo problema della mancanza di una coscienza collettiva è, stata, è un problema che è l'uomo forse dall'inizio della, della sua evoluzione no? l'individualità è la caratteristica saliente dell'uomo quello che abbiamo visto a questo si aggiunge questo discorso della connettività la cosa più importante dell'uomo è la relazione con altri uomini ma diciamo queste due cose l'individualità e poi il bisogno della connessione, non sono sempre in armonia con se stesse, ci sono chiari, chiare indicazioni che quello che viene fuori con prepotenza è il beneficio individuale e questo risponde anche a quello che diceva prima eh, il tuo... Cioè il, il carattere dominante del mondo di oggi, come la dire la globalizzazione del neocapitalismo è il guadagno individuale e, e soggettivo, mediato poi con questo discorso di, di cercare di fare qualcosa per gli altri, ma questa contrapposizione tra io, io io, di più, di più, di più. Sì, sì, sì, un po' anche gli altri, è quello che domina e ha sempre dominato la nostra società e non credo che arriveremo mai a un equilibrio tra queste due forze, quelle dell'io e quello della, della collettività è quello che ci de definisce come uomini. Volevo aggiungere una cosa importante, ci sono psicologi sociali che oggi no, registrano questa epidemia d'ansia di cui parlare, no? In fondo la conoscenza da cosa nasce, perché diciamo che è lo strumento che ci ha permesso di adattarci, perché attraverso i cinque sensi e l'elaborazione delle informazioni ricevute ci siamo prefigurati le cose. No? Il serpente è un pericolo, eh, l'animale ha un altro pericolo, elaboriamo cose poi. Lavoriamo strategie per evitare questi pericoli. Indubbiamente, quando si percepisce un pericolo, è eh, dato da quella che abbiamo detto la complessità contemporanea, cioè abbiamo molti fatti fuori teoria, abbiamo troppi fatti fuori teoria. Allora, percettivamente, uno non avendolo razionalizzato, quando si crea questa non collimazione tra i fatti e la, la nostra incapacità di razionalizzarli, collocarli, categorizzarli, che significa pregiudicarli. Eh, comincia diciamo così l'ansia. Allora, quando arriva l'ansia arrivano gli spacciatori di ansiolitici. Eh, gli spacciatori di ansiolitici vendono dicotomia, cioè vendono applicazioni estremamente semplificate del meccanismo uguale che citava Luisi, che deriva probabilmente dalla semplice condizione di me fuori di me praticamente, e che è un meccanismo culturale, perché i cinesi interpretano un meccanismo duale per esempio in un'altra maniera, è un'eterna eh, ciclicità tra lo yin e lo Yang, non so se avete presente quel simbolo che è tu, con quei due virgoloni, uno bianco e uno nero, ecco, anche alla massima espressione del bianco rimane un puntino di nero, che poi riesce al ciclo del nero che domina sul bianco. Questa è un'interpretazione del duale, un'altra è quella di Eraclito, Polemos parlo di tutte le cose, cioè sono due, sì o no positivo o negativo, si scontano tra di loro e danno vita a tutti e che le ha tripartizzate con poi la sintesi finale ora, la dicotomia purtroppo è un modo tipicamente occidentale di impostare la lettura dei fatti molte volte i concetti che vanno dentro le dicotomie eh, sono dei concetti che sono chiari al centro e poi mano a mano quando vai in periferia dici, ma Dov'è il confine con l'altro concetto? Fino a che punto? Ecco, tutte queste cose sono trattate nella cultura della complessità, per esempio con la logica Fuzzy che dice che non ci sono valori di utilità assoluti ma ci sono se è 0 e 1 ci sarà 01, 02, 0, 6 9, capito? gradi diversi di approssimazione. Questo permette di usare il meccanismo duale senza finire su Facebook a darsi del deficiente uno con l'altro. Loro hanno fatto molti video, diciamo, proprio così, eh, simpatico malessere, per no? partecipare a questo dibattito stereotipato che poi ci dà la sensazione che nessuna delle due alternative della nicotonia in realtà sta catturando congr una congrua misura della realtà, no? proprio perché il sistema di pensiero nostro, il sistema di conoscenza, è inadeguato all'oggetto, questo meno che pensiamo dal punto di vista della filosofia della proposta, ma ne riparleremo del pomeriggio